adesso stiamo in linea buongiorno gruppo oggi una giornata una domenica fantastica parleremo colorista vincente evolucio insieme al mio amico duilio torre ciao duilio come stai ciao caro francesco bene sto bene tu stai bene buongiorno a sì, tutti sì. Sì, ci siamo riposati, oggi ci abbiamo avuto due giorni dopo tutto questo lavoro in parruccheria, incredibile. Allora, eh, io vorrei raccontare un pochino Duilio. Duilio è un insegnante, come possiamo dire, diccelo te, di colorazione. Beh, io innanzitutto sono e sarò sempre un parrucchiere. Uh, a un certo punto, incuriosito, ho cominciato a studiare chimica, a di avere scoperto delle cose che non sono mai state narrate nel, nel nostro lavoro. Per cui mi sono dedicato da un po' di anni a questa parte, prima quando vivevo in, in, negli Stati Uniti e in Canada, a elaborare un corso per i parrucchieri là. Poi sono tornato in italia e comunque adesso sto portando avanti un insegnamento che non è quello che ti dicono le aziende ma è completamente diverso perché e sono tutte situazioni un po' diverse sì e sì c'è sì, molto da, da raccontare però il nostro pubblico che è stato tre mesi eh, eh, chiuso in casa. Io adesso vorrei mh, far vedere un paio di immagini insieme a te e eh, discuterle per eh, capire eh, che cosa è successo e che danni ha eh, realizzato questo, questo gioco del corona. Eccolo qua, adesso questa è una cliente, giusto? Eh, sono venute le nostre clienti e si sono presentate con queste crescite eh, ma, sì. tu, <ride> ma tu <ride> come hai operato con questo caso per, per esempio allora ti spiego subito questa foto eh, e questa cliente ovviamente eh, non sono mie sono di Mario Cagliotti, è un grande parrucchieri di Roma che ah, ieri, sera con... fatto, ieri sera hai fatto in una diretta con lui, bellissimo Esatto, lui ha partecipato a colorista vincente per ben due volte e ha scoperto che in realtà si possono ottenere dei risultati meravigliosi pur avendo una ricrescita veramente molto importante. Però il bello è che senza utilizzare il decolorante. Wow! Spiegaci, e... spiegaci. <ride> spiegaci qualcosa Questo è uno dei programmi di colorista vincente Evolution. Perché, fino a, a prima, a pre-corona, c'era colorista vincente. Poi ho, dovuto, ho pensato che era, era sicuramente meglio fare il base e l'evoluzione insieme in modo da non portare le persone a fare gli step e quindi eh, questo è uno dei programmi che c'è in colorista vincente che si chiama the chromium cosa vuol dire the chromium è una specie di eh, annullamento dei pigmenti eh, in realtà che succede in maniera molto naturale con i raggi ultravioletti. Noi lo facciamo chimicamente ma senza ricorrere all'uso del decolorante, per cui hai un rispetto incredibile della texture del capello e soprattutto riesci a arrivare a quei livelli lì che mi permetto di dire che è un 10 pieno, senza ricorrere ai tonalizzanti con tutto rispetto, eh? con tutto rispetto per chi segue personaggi come Guitang e Munir, che sono effettivamente molto bravi, ma loro questi effetti qua li ottengono, non come quel bianco, eh, nella maniera più assoluta, ottengono il grigio, proprio perché fanno l'effetto ducotone dopo aver portato il capello a essere un giallo-arancio e lo coprono. Proprio questa è una delle po poche cose giuste che si possono dire quando si dice copro. Perché in realtà sì. il capello bianco non lo si copre, ma lo si satura. E questo è il colore che ottieni così. Quindi quando la persona si lava i capelli, o oh, va sotto il sole, rimane così perché è già quella la tonalità. Non ha bisogno di essere tonalizzato. E questo è un grande vantaggio. Ma guarda, grande... guarda, io... Dimmi, dimmi. Credo, credo che eh, questo è scritto anche nel libro che sta per uscire. Parlici del tuo libro, che è molto importante, che è molto professionale. Beh, questo fa parte del grande progetto. Sai, perché quando uno rispiega la tricologia con gli occhi della scienza, è un'altra cosa. Eh, innanzitutto, sai, noi siamo ancora schiavi noi parrucchieri di una diceria che, per esempio, mio papà, che ovviamente era del 26, aveva sentito dire lui, come tutti quanti noi, che l'ammoniaca apre lo squame del capello, che le melanine sono blu, rosse e gialle, e che non è vero assolutamente nulla: <ride> nulla, assolutamente nulla. Quindi. C'era bisogno di fare un corso che almeno durasse 15 giorni per poter essere concepito. E allora che cosa ho fatto? Ho scritto un libro dove non si parla di colore, ma si parla di tricologia in maniera forte dove si vede la melanina, perché figurati te che i parrucchieri non hanno mai vista la melanina, nessuna azienda gliel'ha mai fatta vedere. E fai, fai capire che la melanina è, sono di due tipi e non ce ne può stare una mentre ce ne sta un'altra perché la genetica è seria, non è come le aziende. E, certo. e la vedi, vedi l'eumenanina, vedi la, la, la, la, la feomenanina e basta perché non ce ne sono altre, e, e quindi prepara questo libro dopo aver spiegato la tricologia: che cos'è la cosmesi per i parrucchieri? Quindi la, eh, come diciamo così, trattare dai, le anomalie estetiche e anche quelle pesanti come la psoriasi, perché nel mio libro do un po' di mazzate ai prodotti farmaceutici, che sono delle formule di per sé valide, purtroppo sono dei farmaci e quindi interferiscono con il nostro sistema endocrino, eccetera, eccetera. E lì tratto una serie di casistiche, ma anche la doppia punta. Eh, come creare una buona maschera, come fare un buon ricostruttore che cosa c'è dentro una lacca, come funziona uno shampoo c'è tutto, per cui eh, prima di arrivare al corso di Colorista Vincente Evolution le persone riceveranno questo libro che sono un po' di pagine, però sono anche pagine fluenti da capire cioè non sono difficili eh, quando arriveranno al corso di colorista vincente Evolution saranno preparate per cui potremo addentrarci dentro il mondo del colore senza avere le verità da abbattere e quindi è una cosa bellissima Guarda, ora, è, un, è un viaggio oh, una, delle parole, una delle parole che mi è rimasta impressa nella diretta che hai fatto ieri sera uno dei tuoi allievi che era entusiasta di te tu hai il potere di spiegare le cose in un modo differente. Noi parrucchieri, ora le, le aziende sono giuste per il periodo che sono state che loro vendono il loro prodotto e eh, creano la formazione per il loro prodotto, giusto? Sì, o dico male, anche sbagliato però sì, è così. Va bene. Il tuo, metodo, il tuo metodo è che eh, il parrucchiere ha la grande opportunità di scegliere l'azienda che vuole, certo, non deve cambiare. L'azienda che vuole e, e la tipologia per ogni tipo di… per esempio, per eh, la foto che abbiamo visto e eh, faccio rivedere, eccola qua… Eh, tanti parrucchieri gli viene il panico per realizzare questa crescita enorme Certo. poi io spero di invitare l'artefice di questo lavoro perché è un campione, ma eh se è un campione già del suo ma sicuramente con sì, sì. i tuoi consigli e tecnica credo che eh, ha avuto non difficoltà a creare Quel tipo di no. lavoro quel bel biondo fantastico eh, veniva cioè. in perché devi fare due decolorazioni, se bastano, eh, sì, e, sì. e poi le punte che fine fanno, per è cui quello. <ride> è quello il problema. Invece, vai a, a fare una schiaritura, e il capello, poi, alla fine, eh, eh, chiaramente patisce molto meno, certo, certo. Senti, ehm, oggi è stata una piccola presentazione, so che tu devi partire, in eh, questo periodo tutti di corsa, dato che ci hanno liberato possiamo spostarci eh, un po' di più, per più. So, che, so che devi andare dove devi andare di bello. A Bologna, a parte. Imola ah. e Ravenna. Ma noi ti aspettiamo qui a Roma con trepidazione adesso cercheremo poi eh, di attualizzare pian piano questo corso che stai organizzando a Roma eh, anche per presentare eh, il tuo libro eh, certo dacci, dacci allora. qualche, qualche effetto speciale sì, velocemente perché non voglio tediare il tuo pubblico e neanche te ma il libro sarà pronto, ritengo in meno di un mese. Quindi verrà, verrà stampato e verrà, verrà proposto. Sicuramente è, è in pole position Amazon, perché come tu sai, eh, Amazon è quello che spinge un po' tutto. Mentre il sì, esatto. sarà il 12 e il 13 di luglio a Roma. Difatti, tra Bene. un po'. La mia pagina di Torres ci saranno tutte le pubblicità e tu sarai la prima persona che lo saprà. Grazie. Allora, eh, facciamo un annuncio ai parrucchieri iscritti nel Concept Group Live che Duilio Torres eh, mh, realizzerà questo corso il 12 e il 13 eh, luglio a Roma. Adesso nei prossimi giorni posteremo più dettagli di questo evento e poi speriamo anche di fare una piccola diretta introduttiva del corso prima o dopo il corso che eh, svolgerai qui a Roma. Eh, sì. ci stiamo organizzando anche con gli inviati speciali però mi farebbe molto piacere essere io il tuo inviato speciale e raccontare eh, questo corso professionale Colorista Vincente Evolution assolutamente eh, allora ne ricordo a tutto il gruppo nella descrizione ci sarà anche il link del profilo di Duilio eh, per chi lo volesse contattare, lo può contattare direttamente anche nel suo profilo. Bene, Beh. Cosa, cosa vogliamo raccontare di più oggi? Domenica, andiamo a, a, a prendere un bel gelato virtuale. Nel senso che dopo questa eh, maratona, anche io questa mattina ho avuto un sacco di consultazioni che stiamo preparando tante altre interviste di moda, di evoluzione e di creatività tu eh, eh, eh, eh, benissimo allora ricordo eh, andiamo nelle piattaforme youtube eh, in facebook in instagram e da questa mattina ci potete anche trovare in telegram che è live eh, Concept group dove tutti i video vengono postati dentro ehm, ehm, Telegram dato che se dobbiamo comunicare eh, cerchiamo di comunicare in tutte le piattaforme a 360 gradi per quelli che non gli piace Facebook ci può essere Telegram ehm, perché tante persone non gli piace allora però l'informazione deve... Eh, eh, girare sotto la descrizione avrete tutti quanti gli indirizzi bene ti ringrazio della diretta tempo, e avremo occasione di invitare qualche altro collega colorista o qualche eh, persona dopo il corso le sue impressioni che farebbe molto piacere a me e anche a alla categoria dei parrucchieri perché questo è un momento che ci dobbiamo dare da fare giusto assolutamente sì francesco assolutamente. io solo a, a, a dire una cosa che sono molto onorato che tu mi abbia invitato nella tua trasmissione anche perché se io ricordo bene eh, tu sei stata la prima persona um, a portarmi la novità dell'extension a tenerife sì, cui, sì, cioè, sì. Eh, Abbiamo lavorato insieme addirittura io mi sono dilettato a guardarti quando tagliavi i capelli, sei un fenomeno, e quindi tu hai visto lavorare me e questa è una questione, che è un'amicizia che è nata da, da, dalla stima reciproca. Esatto. Questo, esatto. Eh, non ci conosciamo, ma il così, modo di dire. Ma il mio motto è stato sempre l'eccellenza. Già nei corsi di formazione dell'Istation... E ancora tutt'ora io cerco giovani eh, che c'è eh, in eccellenza che creano extension per diventare leader nel loro territorio. Anche perché poi avremo qualche intervista di persone che hanno fatto il corso con me 30 anni fa quando tornai da Tenerife e feci il giro dei, dei parrucchieri. Ancora c'erano i miei attestati e ringraziamento di Verde, modo di fare poi l'evoluzione da un'estensione, da un tipo noi ce ne abbiamo 32 è diventato ancora più complicato però è semplice possiamo vero. dare a 360 gradi un servizio utile alle persone che necessitano di questo assolutamente bene. sì va bene Grazie, allora eh, vi ricordo via Massacciuccoli 23, quartiere Trieste, eh, concept 23, noi andiamo in diretta tutti i giorni dal negozio, abbiamo una bellissima reception che è diventata eh, una, quasi una radio tv, io mi ricordo negli anni 80 in quel quartiere dove io già avevo avuto dei negozi c'era la, la radio di quartiere e la TV di quartiere per dare un servizio e noi stiamo cercando di dare un servizio. Poi ci saranno un sacco di novità, ma non me le racconto tutte quante piano piano: ci saranno già dei premi con le nuove magliette del concept eh, group life, eh, magliette in esclusiva dalla società Tento, che offriremo. A, a qualche utente del gruppo attivo per eh, cominciare a relazionarci insieme. Bene, Benissimo. grazie, grazie Duiglio Torre, grazie eh, a te, ci Mauro. sentiamo alle prossime. Ciao. Assolutamente. Buon dia a tutti. Ciao. Ciao.